e buongiorno mondo sono le sei e mezza ho già svuotato la tenda devo solo smontarla è bella asciutta quindi posso ritirarla in fretta la bici è quasi pronta tra poco mi faccio il mio solito tè con i biscotti cookie della Lidl e poi mi sposterò a Palmanova che è qua penso neanche 20 km. così visiterò la città fortezza a forma di stella che è da tanto che avrei voluto vedere e poi oggi tappa breve farò circa 60 km in tutto mi fermerò a Bibione dove ho trovato un campeggio che penso costi sulle 15 euro 16 euro per una notte così mi farò una bella doccia andrò a farmi una passeggiata al mare, mi rilasserò un attimino e domattina riparto che forse incontro Fenice Bike a dopo ragazzi Di ieri, che ce n'erano ragazzi. Sette e mezza e sono già in pista direzione Palma Nova sulla ciclabile. Un po' scassata e fa freschetto. Ci sono 11 gradi, ma già si sta molto meglio di ieri. Che quando sono partito, di gradi ce n'erano 5, e quindi pedala. Giappino, pedala. Sono arrivato a Palmanova, sono davanti alla lunetta napoleonica che fa parte praticamente della terza cerchia delle mura di Palmanova, ovvero la più esterna, credo, sì, penso sia la più esterna e ora proverò a far volare il drone per vedere se riesco a vedere qualcosa, se riesco a riprendere qualcosa di carino, vediamo cosa ne viene fuori. che la piazza di Palma Nova si chiami piazza grande per un motivo semplicissimo è immensa davvero immensa ed è esattamente il centro della stella o della ragnatela come la vede qualcuno ma è ora di ripartire vado a bermi un cappuccino per ora solo quelli del bar e poi riparto in direzione mare perché ho bisogno di rilassarmi un pochino a dopo ragazzi vi avevo detto che appena uscito da Palmanova avrei cercato un bar per fare colazione la seconda colazione e sono 10 km che pedalo e ho incontrato solo un bar chiuso e sto andando avanti e mi sta venendo fame e voglio di far colazione ma è tutto così è tutto così raggiungerò il paese e magari questa volta il bar è aperto Later. Tranquilli, tranquilli, il bar l'ho trovato, ho fatto colazione, un'ottima brioche con la crema con un cappuccino gigante. E me la sono preso comodo, ho fatto una telefonata e tanto comunque mi mancano solo 40 km a bibione, dove mi piazzerò spero in campeggio, tranquillo, tranquillo, a rilassarmi almeno un pomeriggio. Quindi si pedala e via verso il mare. Game One ragazzi. ormai 10 km a bibione e si sente il profumo del mare anche perché si è alzato un vento forte proprio dal mare verso l'entroterra e quindi vento contro anche oggi ah, ma tanto ci si riposa oggi pomeriggio ci si riposa ragazzi prima di dirigermi al campeggio ho deciso di fermarmi al ristorante pesce, pesce di Bibione dove ho ordinato mezzo chilo di cozze alla diavola e un branzino alla griglia e mezzo litro di vino che sono già arrivati e adesso mangio La mangiata super di pesce per soli 19,80 euro. Adesso vado a fare un po' di spesa al supermercato perché questa sera bisogna risparmiare quindi salatina, frutta, qualcosa di leggero per questa sera. Quindi a uh, dopo sono andato al camping dune che era quello che mi era stato consigliato perché è economico e carino, era tutto pieno, quindi mi sono spostato di un campeggio indietro. Sono venuto al tridente che oltretutto è più economico, con 14€ euro ho pagato questa piazzola, comprese le tasse di soggiorno la corrente compresa ma serviva l'adattatore ma qualcuno l'ha dimenticato e quindi io ho già attaccato tutti i miei aggeggi elettronici e perciò siamo in regola ragazzi monto la tenda, mi lavo, lavo i vestiti e cerco di andarmi a fare un bagno al mare perché me lo merito Ah, dopo e finalmente dopo aver fatto la doccia il bucato, montato la tenda, sistemato tutte le cose nella tenda, eccomi finalmente al mare. Vi faccio vedere che sono ancora in bagnetta ma solo perché non vorrei far vedere la mia super abbronzatura da ciclista e quindi ora poso la telecamera, tolgo la maglietta e mi faccio un bagno. Buona giornata a tutti!